Guai è bella, perché in realtà, come l'ultima canzone che avevo ho cantato adesso, vi fa capire che da un guaio, spesso e volentieri, dietro c'è l'opportunità. Nel senso che, se tu non molli la zavorra che c'hai addosso, non è che puoi essere libero come prima, no? Eh no. Quindi dai guai nasce sempre qualcosa anche di buono. Eschere. Eschere. Guai. Io sono Pozzu, resto a sui pensieri tuoi Poco spesso, poco spesi, Le porti sono firi, rimaniamo appesi So bene che ti serve, so bene che lo vuoi Io sono droga per gli occhi Se so quello che cerchi, so che tu lo sai Dentro di me finiranno i tuoi Non erano guai, non erano guai, non erano guai, non erano tuoi guai, non erano guai, non erano guai, non guai Pelle la mia mappa Ho perso la rotta Non rita mai distratta trattengo il fiato e resto zitta Tipo fin da morta Mi vuole un po' distorta I brutti vizi non li perdo mai Resto sul fondo da sola Vento che cambia in fretta, E tu lo sai Dentro di me finiranno i tuoi guai Voglio prendere in me Quel che ancora non c'è Voglio prendere dare e restare con te Voglio prendere in me Quel che ancora non c'è Voglio prendere dare e restare con te con te stare con te. Non mi mai, resta in fondo da sola, detto che cambia in fretta e tu lo sai, dentro di me finiranno i tuoi guai, i tuoi, i tuoi, i tuoi guai, sì, i tuoi guai, i tuoi guai. Grazie. Yeah.